Noi siamo i giovani con i blue jeans Noi siamo i giovani Sì sì sì sì Noi balliamo il rock and roll Noi balliamo il twin E non vogliamo andare in guerra Noi siamo i giovani con i blue jeans Tutti belli stracciati Perché portiamo sempre quelli E li porteremo per sempre Noi siamo i giovani con i blue jeans, tutti belli stretti, però larghi in fondo così possiamo sburrare. Per noi stessi, ma anche per gli altri, noi vogliamo molta pace, pace, pace. pace Senti, Lorenzo, che cosa ha di nuovo da una lapide, volume 1 rispetto al vecchio? Proprio schematicamente delle caratteristiche nuove: che in primo luogo era uno fumetto, mentre l'altro era molto più di stampo illustrativo, quindi, la divisione delle pagine il fatto che comunque siano state studiate meglio a livello grafico perché tutte le storie, quasi tutte le storie, sono di 5, le 5 pagine mentre nell'altro c'erano storie che erano da 9, anche da 10, uh -huh. alcune da tre. segnatori uh -huh. sono sempre otto, la storia è sempre la stessa. Eh, C'è proprio e l'epilogo che non sono disegnate ma sono semplicemente scritti. Uh, gli artisti del volum uh, 1 provengono da tutta Italia, da Torino a Lecce e sono Giorgia Lanza, Simone De Paulis, Lorenzo Armezzani, Lorenzo Magalotti e Martina Tommasi, Fabio Cioffi, Mauro Lulma, Vittoria Stonia e Antonio Rosso Pantaro, avendoli contattati tramite internet molti di loro non li conosciamo personalmente, ma ci siamo sentiti solo in video chat. E invece per ogni volume cerchiamo sempre di tenere un disegnatore che sia fabrianese oppure delle marche per mantenere comunque, per valorizzare anche comunque gli artisti di questa regione. Ai nuovi disegnatori è stata data una sceneggiatura? No, eh, manteniamo fedele questo, questa particolarità del nostro progetto cioè che non diamo una sceneggiatura per, appunto per dare maggiore definizione per dare al mio artista, farlo esprimere con la maggiore libertà possibile. Sono molto, molto schematiche, nel senso diamo dei, eh, dei suggerimenti sulle ambientazioni o su alcune caratteristiche fisiche dei personaggi, ma solo nel caso in cui Lorenzo nella storia ha scritto eh, riguardo alcune peculiarità fisiche.